Matteo, ma perché un cliente dovrebbe comprare un Deutz 8.280 TTV? Che cos'è in più rispetto ai compratori? L'8.280 TTV è stato concepito sui quattro pilastri fondamentali che cerca un cliente in un trattore di questo segmento. L'affidabilità, garantita dall'utilizzo di componenti dei più quotati partner tedeschi e dalla produzione del trattore nel nuovissimo stabilimento Deutz-Fahrland in Baviera. Potenza dinamica. La potenza è garantita dal motore Deutz Stage 5 dotato di doppio turbocompressore, innovativa trasmissione compound, che permettono di raggiungere la velocità di 60 km h in modalità eco, con un carico massimo ammissibile di 16 tonnellate. Connettività. L'8280 TTV è il trattore che nasce già connesso. Oltre a collegarsi perfettamente con le attrezzature attraverso ISO, e Team, tutti i dati di telemetria e posizione vengono automaticamente condivisi e resi accessibili. Comfort, una cabina accogliente separata dal cofano con sospensione pneumatica che in combinazione con la sospensione del sedile e al ponte ammortizzato di nuova generazione viene arricchita da un pacchetto luci a LED di quarta generazione da 50.000 lumen. I comandi sono facili da imparare, intuitivi nell'utilizzo e facilmente raggiungibili.